Indovinate che telefono è questo Già cioè che telefono ho ripristinato Da eh, Con il Lego Questo qua è l'SDC Qua c'è anche il suo adattatorino Non lo danno in, questo in confezione Questo qua è la Type-C La confezione poi ve la farò vedere Però questo qua non è un unboxing Questa qui è la batteria questo qua è, Questa qua è la fotocamera buco Ah, non mi sono nemmeno presentato, sono Dani26. Iscrivetevi e ricorda, ri, vi ricordo che alla fine del video di is iscrivervi, iscrivervi al canale. E mettete un, un bel mi piace se questo video vi è piaciuto. Aspettate un secondo. Vedete che qui c'è la fotocamera. Indovinate quante fotocamere sono. Tre, questo qua son, sono sensori d'impoco. Di questo qua è un sensore. È solo soltanto questo l'unico sensore, anche questo. Questo qua è il tasto di accensione pure questo Questo qua invece per il riconoscimento del volto O oh, questo qua Dovete prima indicarlo Cioè per come l'ho immaginato io Perché il tuo telefono l'ho immaginato io Type C esce il video Il monitor ve lo farò vedere in un altro video Sempre, Magari se riesco lo pubblico anche oggi Qui c'è la eh, Come si dice Il cosino per spingere Vedete per spingere e attaccarlo un secondo che è bello solito soltanto che ogni tanto quando si tocca magari si tocca dentro con qualche pezzo e poi si vede un po' le imperfezioni le imperfezioni scusate e sul mio canale non ci devono essere imperfezioni preferisco essere bello perfetto comunque allora questo qua è un berretto in teoria di lego è un berretto sì poi Um, ho gretto qui si andrebbe ad attaccare un pennino. Adesso ve lo vado a prendere. E questa qua è una parte ruvida dove vedete magia è cambiata batteria. L'ho già detto. E questa qua è la torcia e il flash in teoria. Adesso vi dico già le fotocamere quali sono: allora è normale, grandangolare tele. Eh, questo qua lo fa vedere in tre, eh, per fare le foto in 3D e questo qua anche no, era questo qua, vero? E questo qua è il Flash. Aspettate un secondo che vado a prendere eh, il pennino e la macchina, benissimo. E questo è la penna, si, in teoria si usa così, oppure semplicemente ve la potete mettere all'orecchio. Questo qua è l'adattatore. La penna all'adattatore si attacca così. Aspettate un secondo che ve l'attacco perché il telefono non lo riesco a tenere in piedi e pur tenendo un'altra cosa quindi si attacca al jack per le cuffie perché in teoria questo qua era un jack per le cuffie vedete per poi tenerlo così da da da da. questa qua è la macchina vedete è bella secondo me questo da da da dan, da da da da da il telefono da da da dan, da da da da da da da da da da da per da ho finito, non vi devo più dire niente di questo telefono, mi è piaciuto, volevo dire al massimo questo, mi è piaciuto, era carino, come, come l'avevo visto, eh, questo telefono, stessa cosa la macchina, e l'adattatore, il video ve lo, lo, schermo ve lo farò vedere eh, o domani o comunque nei, eh, nei giorni, e se restate aggiornati e... Eh, Ah, iscrivetevi al canale e mettete mi piace su questo video. Ciao. Ah, e, e condividete il mio canale. Così almeno si e ed, dite alle persone che lo condividete di iscriversi. Ciao. Ciao. Vedrete anche altri video di Lego. Ciao. Ciao. Ciao.